Ciao a tutti i ragazzi, noi siamo Dynatix e Marco007 siamo tornati su Super Mario Galaxy. Allora, Io come sempre nella scorsa, il telecomando scarico La scorsa volta avevamo iniziato il bagno. Cioè, sì, avevamo. cioè non. No, il non, bagno, non, la cucina. L'avevamo iniziato in realtà la parte prima della scorsa, però. non pinta di niente. No, sì. nella parte prima della scorsa abbiamo fatto il boss del mondo 2. Poi siamo arrivati alla cucina ma non abbiamo fatto nulla. Ora andiamo alla cucina per fare la, la stella segreta del, della, della terza stella Cioè sì, della terza missione della prima galassia della cucina Vuoi evitare di sovrapporre la voce alla musica? Grazie Che cosa c'entra? Cosa c'entra? Urli Ogni volta c'è la musica Ma urli tu Vabbè Cioè ogni, ogni volta c'è la musica quindi non dobbiamo mai parlare Esatto. Vai alla terza missione no, che una cometa, essere quella. C'è una cometa. Non c'è una cometa. Non c'è una cometa in quel.. Vai, lasciamo stare. Non hai capito tu. Vai. Oh mio dio. Ma se c'era fino Non c'era! Sì, c'era l'icona. C'era l'icona, ma non vuol dire nulla l'icona. Ma dov'è la stessa? La stella segreta adesso? Ah, boh? Sto metto là sopra. Certo. Perché è intorno Vai vediamo. Vedi le cose Sembrano l'osche Lì Guarda Ah wow mi serve un guscio A ah, certo. Oh Piano Calma Me. Non è assoluto. Posso ti aspetta di trovare? Dentro gli otto Non penso proprio. No, pensavo di trovare um, delle stelle. delle, delle steriline. Stel stel non mi dire che è quello che penso? Forse è quello che penso. Sì, è quello che penso, sicuro. No, sticolo. Quindi vengo da Mario Sunshine. Super Mario Sunshine, vabbè. Comunque. No, no, non no è quello. Sì, è sicuramente è quello che penso non è quello eh, il... che penso non è il papero sto coso qui okay. ah. sono persi in altri giochi no okay. ah, mi servono con le medaglie da sopra quindi devo per forza tirare uno di questi di oppure. sicuro mi servono perché no non c'è nessuno oppure visto che non c'è nient'altro da fare ho detto oppure cioè... ah. Ah, c'è... c'è... no, non c'è cioè. Devi prendere lì la, la... moneta grossa, così ti appare qualcosa di speciale Sì, lo so Marco non c'è gioco. ma so, sto parlando con gli iscritti quando... okay. um, in questo gioco i... i power up normali no, no, quindi non solo la stella... Uh, sono, sono a tempo mentre tipo la la l'ape non era a tempo era era a tipo spreco cioè se, se voli troppo si sì, se voli troppo poi non puoi più volare non c'entra nulla se quello lo perdi se tipo vai in acqua oppure eh. se, vieni, se vieni colpito da un nemico dai quali tutti a spreco Infatti pure vabbè lo sanno tutti che c'è, il fiore di fuoco e così. Ok. E hanno tutti questa musichetta. Quindi fatevela oh. piacere. Serve quel papero. Devi, devi trasportarlo papero, con no. la, la tua strada di lo so. ghiaccio. Eh, magari non lo schiacci magari Dì. non si fa niente e devo sempre finisce il power up così lo posso riprendere e provare con il power up intero cioè non lo so un po' di logica se lei in tanto poverino ok ora mi trasporta non correre troppo che poi lo perdono non ci salta sopra. Ah, sala dovrebbe essere qua no sul, sull'isola piccola lì vai Ok. Probabilmente qua abbiamo tagliato fino a quando non abbiamo trovato il. portiere. Oh. Mm. Mm. perfetto. Adesso. no, un altro capitolo libro. ops, scusa, chi se ne frega. Eh, la seconda galassia, quindi... ah qui c'è una Vedi? cometa te si, sì, prima non c'era Perché quando c'è una cometa devi per forza fare beh vai alla galassia c è, c è tollo cos'è sta roba? sono i livelli extra ma quella, quindi... quella non è giallo è la cometa boh boh cosa? è la cometa? boh è cometa l'alone no, giallo ah, no no no no non devo fare io... cometa rapida? rapida? oh no, devo fare qualcosa a tempo in questa galassia dove è impossibile. Spero dimmi che è l'isola quella in alto. Grazie, forse. Rapida no, non è solo il limite di tempo, ma tutti sono più rapidi. Sì, l'avevo capito. Ma okay, ti non c'è proprio su. il limite di tempo. Non lo so. Appunto, le monete rosse. Le comete rosse sono quelle con il limite di tempo. Mentre queste rende solo più rapidi i nemici di attento okay. Allora Ti serve quella vita Se ogni volta prendi una vita e poi muori Non, non cambia nulla allora. Si sì, intanto l'altra volta non l'ho mai presa E lo so però per, per lì hai sei morto solo due volte per me. Non so Marco non sai di come è riuscito Quello c'è? Cioè, fermati al secondo gradino perché non quello, il prossimo perché okay, lì si ferma non posso prendere le, le cose scappa no lo salta ok ora sta non mm. la gravità quanto è rocca e Hanno provato di tutto a farla sembrare quella dello spazio. Vai così verdi che è molto meglio. È meglio. No! No! si sì. Non manca delle grandi abilità! In un gioco che non hai mai giocato. Ok, vai. Sarò sicuro. Grand fand. Non mi serve. No, ma dai ma veramente. Che <ride> sfidi. Really. E ti è servita, ok, taglio. Ok, siamo tornati al punto dove sono morto prima, praticamente. Stavolta. Oh, sì, è stavolta me ne frego di quella piattaforma. Come mi ha consigliato Marco. Eh? Invece di fare come mi ha consigliato Marco, farò di testa mia, cioè andrò per il percorso inteso. pericoloso andare su quelli verdi, però... Ma dov'è che devo andare adesso? Devo andare dal fuoco. Sì, un ghiaccio... Di... Sì. Ci sono già andato. Ma allora. ah, ci sei già andato. Quindi... e sì, perché esiste solo uno di tuombo. Un esatto. Perfetto. Molto bella stella se ne vado da tutta l'altra parte la mappa e eh? allora in quel caso morivo dentro. <susurra> Bene, bene, bene. Ok, adesso tagliamo per prendere delle batterie. Perché sono già morte quelle di Marco e tra un po' muoiono anche quelle mie. Quindi aspettiamo il counter delle stelle. La base è completata? Grazie, no. Giusto. Mm, ovviamente. Perfetto, taglio. Ok, eccoci tornati piccolo talento per cambiare la batteria questa adesso è completata tra virgolette si sì, manca manca la... dove andiamo dove andiamo? quella 20 quella è una galassia extra quelle e... sono galassie ex prima le galassie ex no e poi andiamo avanti nel gioco proprio come vuole Marco galassia aspetta che gioia e c'è una bistecca a casa non è una bistecca sembra una bistecca è no. una costoletta o qualcosa eh sì vabbè è una coscia di pollo. Luigi la casa infestata quest'anno. bello che siamo con Luigi finalmente. E invece no, vi sbagliate. Luigi, Luigi si spaventa nella casa in quest'anno. Quindi viene Mario a salvarlo stavolta. Wahoo. La piccola vendetta da Luigi Smash 1. E 2? No, è quello. Non era ancora uscito 2. Capisci? Lo so, però... No. Guarda come è rotta la telecamera. Poi, te. e poi si poi si è vendicato pure Luigi. Io voglio capire perché non hanno fatto la, la telecamera, ti segue un po'. Segue la tua visuale così non hai problemi. Mm -hmm. Sì. Scusate il taglio. Questi sono tutti. Tipo... Ma quando se ne va di nuovo da solo... Questi sono tipo i Goomba in, uh, in elmetto nel, nell'ultimo livello del primo mondo. Però loro hanno l'elmetto che si può sconfiggere. Comunque non serve che metti pausa. Sì serve, se no se ne va da solo Mario. E basta che stacchi. No, non, non basta che stacco, perché continua a camminare. No, non è vero, se sì. stacchi mica cammina. Ah, ah. Quello ti serviva per i bomba. Non sono preso. Ora me la porto insieme. Ora vedi. Ok, attivati. Ah. questo avrebbe dovuto uccidere il No. Io okay. uccido. In questo gioco i Bu vengono sconfitti dalla luce e... Adesso lo In In altri giochi invece no, quindi devo specificarlo con il Come in 64 ho detto che in questo gioco c'è il salto non infinito. Come, negli come in altri giochi. E quindi, visto che non abbiamo l'elmetto wow grazie liceo per il punto d'avere rispetto alla luce ecco ora lo proviamo vai a portare la luce sì, va, i bulli si spostano grazie alla pirouette alla pirouette di Mario visto che questa volta non abbiamo il casco con la lampada. In questo gioco useremo le lampadari per per bu. Non è in questo gioco. Questa però se forse un'altra, in un altro paio. In questo gioco dove ci sono i bull si sconfiggono con questo. Capito, ma sei generalizzato. Non fai parlare almeno. e ora invece bisogna prima uccidere l'azurka e poi... direi prima se cosa... Sì, prima li uccisi pure prima uccidendo l'azurka e poi... ma prima li uccisi in a non è sul... vero ah li vedete il video l'ho visto, infatti ho detto che questi sono, sono come i Goomba con un elmetto però l'elmetto si può distruggere puoi passare solo tempo, lo so che, puoi passare lo so, per in... so lo so, non so, <s5> stavo non so almeno video, cosa... almeno c'è le luci, non sono per luci! quali luci? c'era un fuoco di... fanno le fiamme con il Goomba e il zucchero, a me è proprio come si chiama... in inglese si chiamano Goomba o Punky sì, invece sì, l'ho controllato io. Cioè, là non conta il rumbo, non mi ricordo. Marco 07, Marco 007 ogni tanto parla da solo e ride da solo. Continuo Ma... parlare, che, che appena ti ricordo. Intendo, intendo che stai parlando. Cioè, non ho capito che lo sai detto. No, tu non hai capito, gli altri avranno capito, visto sì. che tu se ne freghi sta il cacchio, mentre e io parlo con gli altri. E <ride> uh -huh. poi la faccia che fa la logica. No. Abbiamo i vetri che poi sono troppo soliti. Ma è Luigi! Dai, non sprecare tempo! Ah ah, tu sei in trattura, eh, Bye bye. Oh no! Il mio fratello non è affatto affidabile! Ma prendi la chiave, oh, no, magari! <ride> Devi prendere quello del centro e farti attirare, così muori! Prendi, prendi quello del centro! Non so come procedere. E morendo! Stavo morendo. Sì, stai morendo. Stavo attaccato al coso. Si sì, ma poi ti so lascia po'. dopo un po'. No, mi lascia solo se io sono. Comunque, fando, fando, sì. Facendo la pirouette si possono vedere pure le, le cose che stanno all'interno dei buchi Ah wow, grazie, okay. molto utile. Questo è scritto okay. nel linguaggio degli spetti ne avevo bisogno però qui c'è una cosa molto bella esatto il fungo blu oh. io la prima volta che ho visto il fungo buo è senti su internet e pensavo che fosse tipo una cosa fan made tutti pensano che fosse una cosa fan made a quella moneta lì in realtà ci si può arrivare anche con Mario normale leggi il Ora siamo dei bu e ora sappiamo la lingua degli spettri, perché esiste la lingua degli spettri. Ah, wow, perché non.. Sì, sì perché mio... uno spettro dovrebbe leggere. Quando sei uno spettro eh, puoi fare queste cose. Cioè... Perché no, perché non mi ha detto letteralmente il plus appena ho appena ottenuto il power up scuoti per diventare invisibile, poi la prima cosa che provi a fare è Aua. Ah, Ah ok, quello nel caso lo perdiamo. Comunque piccolo appunto, ov ovvio probabilmente tutto. Eh, sì. Se, se andate sulla luce, perdete paura, poi blu diventano tutti E eh, si indicavano. Oh cacchio, mi sono innamorato di Mario. Wow, perché la molla è ultima devi togliere il povero non penso uno, uno spettro wow! ah devi vedere invisibili superare ma... le grate ma non <ride> per qualche motivo nonostante anche le grate siano oggetti solidi ce la faccio a scendere senza che mi colpiscano la miei grazie Mario Mario grazie per essere venuto fratello mi sono separato da Todd e gli altri me lo sono visto brutto ma almeno sono riuscito a trovare una superstella stella meglio di niente Take this Mario Wow Ti può me fare un piccolo salto? Wow. Ah no, pensavo andasse direttamente da Mario Corriamo a casa no, Sì, no. ma come ci vai? No, Vi non vieni con da... me Scusa, il power up boom, come lo prendi? Sei wow. intrappolato pure tu ora Eh No come no? No, perché appena prendiamo la stella per come tu ci teletrasportiamo sui. ehi, Luigi di time! Ha vinto Luigi, Luigi è il vero eroe. Wow. Cosa avrebbe fatto Mario in questa galassia? Niente, ha ucciso qualche gumba innocente. E. E, ha... e cosa ha fatto Luigi? Luigi ha trovato la superstella e l'ha regalata a Mario senza nessun problema. Ah, no, è vero. Oh, uh, sei di ritorno. che te l'ha detto il corpo. La c'è tuo fratello. Se provi chiede a chiederglielo probabilmente verrà. Probabilmente verrà a cercare le super superstyle insieme a te. O meglio a, al posto tuo. Immagino che avrete molto da raccontarvi. Va a parlarvi. Va a parlarvi. Vai. Va ah, a, a taparli. Sì, trovi lo so, mi stiamo impappinando. Sì, abbiamo un gioco perché abbiamo trovato Luigi, che è il personaggio più opiniato cioè dei videogiochi. Oh no, la registrazione è fallita. oh sì, beh sì, sì, <ride> E andiamo da Luigi allora. Non sta lì. Luigi, allora. Oh. Oh. Oh. Oh. Che è sta roba? Mm, una stella avangelo. Mm, una, una stella avangelo. Dove stai andando? Dove il garage? Non lo so. Dietro. Dietro di te. Dietro di te. Non posso cambiare la telecamera, quindi non posso vedere dove sto andando. Ma non l'avevi visto prima. <coughs> no. <coughs> Ehi, hey, cerchi le superstelle? Ti aiuterò anche io! Forse te è sfuggita una nella galassia a vuoto Se la trovo ti mando una lettera, non ti preoccupare. Sì, Luigi mi sa che ogni tanto ci troverà delle superstelle e noi ce le grebbiamo senza dire due parole. Quando qui c'è un fungo vita molto gustoso. Mario non sa parlare. Ecco perché non dice due no. parole. Guarda sei dietro Waku. Ok. Uh, qua sopra non c'è nulla ovviamente però se calpestate questa qui 5 volte di fila sarete degli, degli sarete dei perditempo perché c'è Luigi là sotto che potete calpestare tranquillamente <ride> e non vi dice nulla <ride> Mario so che... E questa non è una perdita di tempo Questa è utile Questa è utile alla mente di Luigi così si prepara incontri futuri <ride> Ok ora andiamo di nuovo alla galassia Spettro Prima però voglio una l'altra vedere se sono arrivati con me e sta lì la mappa tu uh, azzi mappa ora si sì, si sì, eccolo qua. vediamo vediamo mm. niente interesse però ci sono tre nuove galassie allora. si sì, vabbè ma quella sono allora, quelle sono la galassia boss okay. Okay. le tre galassie che abbiamo sbloccato sono... sono la galassia boss e le due extra che faremo nella prossima parte quindi ora finiamo la galassia aspetta. No, no cos'è stato questo ponte che si è creato? Che ponte? Questo ponte qui, non l'hai notato? Che ponte? Quale ponte? Mm, forse questo qui. Sta sempre. Si no, sì, sta. Uh, posso salireci da qua che dai? No. No. Prendi una botta sul segnale. No. Tu viceri? Non è. non c'era fino a no. Sì, c'era. No. C'era. Chiesto La mamma leggeva il libro illustrativo. Illustrato. Ok, okay andiamo. Andiamo. si aspetta. Io e detto il suo così. Allora niente. Allora niente. Niente, andiamo alla prossima galassia. <ride> galassia pollo. Apollo. Ah, non ci mm. mm. più No, pollo, nel senso che lì c'era del pollo. Gara e coppa stella no. blu. No! Sì! Coppa eh, stella eh. blu, che senso. Un ah ok. A me sembra facilissimo. Dicevo, non, non esistono le stelle blu. No, io non ci riuscivo mai. Stelle blu quindi. Eh. Le, le stelle blu, cioè le stelle blu hai detto. Mi sono confuso. Cioè non esistono le stelle blu. Ma sono... come vola, guarda. Le stelle blu sono. Se non, sono ci, fosse, se non ci fosse la, la, la stella avanti fermare. Oh mio no. dio, è inquietante lo sfondo. Io andrei tutti in sono dei fantasmi. Oh, guarda, guarda, guarda, guarda. Oh, hai visto dio. quanto. quanta. Ma guarda che inquietante lo sfondo! Sì, lo sfondo. Senza Mario ma no, il mondo. Sto volando. È orribile. Così potrei confinare un sacco di te. Basta. Quindi sono, sono anime. Non fanno paura. Ma fanno paura. Lo sai che non si forma così veramente lo spazio. Quelle saranno costellazioni. Ma lo so, sai, le... Queste... forma di eh. Si muovono anche molto velocemente. E poi ci sono pure le di bianco. Sì, quelle riempite di bianco saranno le stelle, probabilmente, non è... ah, so. niente, niente si riempie di bianco così nello spazio Eh, appunto, è, è troppo strano, sembrano davvero anime e poi lo, lo so, sono fatte proprio per sembrare anime ah, E che nessun bambino le scopre sì. Mario flies Attento eh, Dovremmo essere qui? Non oh, lo so, scusiamo in sì, dobbiamo stare lì ah. questo ci porta alla gara wow interesting burr you can't work. just I can. vai Go. Perché? io sono <coughs> sopra taglio no tu nessun ah taglio, no nessun taglio, siamo, taglio. siamo già lì <susurra> Un povero bu. Ma gli viene da montare. Vai bye. bye. Quei blocchi come li raggiungo? Uh, quel coso si sta muovendo? Ora attento posso farvi indietro. Ah, uh, ok. La cosa ti porta al blocco? ombra grazie veloce non ne ho bisogno ne ho già 1400 però questo ne ho bisogno veramente 1140 veramente. marco falda la falsità di marco 007 non lo so Sì, non lo so Abbiamo fatto un riferimento a un altro youtuber. No, nel senso, boh, non lo so se, se veramente abbiamo quel numero. Comunque si sì, ho fatto riferimento a, a tutto. A YouTube. Sento già la stella. No, è la... È la, cosa. È la chiave. Che non ci posso arrivare a piedi. Mi serve sto Ah, so, c'è ah, la stella non sta invisibile grazie attento attento non attento cosa taglio. se non sale da solo cioè se non sale non si aggrappa nemmeno al, al bordo che devo fare e poi non è ah, taglio ma perché si salva in punto perché cioè? ci sono dei checkpoint sì, no? e che prendi quelle cose dà. lì wow l'utilità allora fai lo schemato per parità la parte più Non si può fare, lo scampo Attento, vai lì. No, no, non entrai già. Ah no, ok. Sto prendendo la moneta. Sai, mi, mi sa so che è davvero la stella che siamo andati nel punto sbagliato stavolta. Cioè, questa mi sa so che era la stella segreta. Non mi interessa. Ah, che prendiamo prendiamo. Veloce. Ma sì, io ci sto provando, ok. Che... Non fare lo stampio. Marco, per piacere, ti stai zitto un secondo, ti sembra facile? No, sì, no e allora no, punto, Appunto, se, io, se i comandi di sto gioco non sono così tanto eh, li, lisci, mammegevoli, come ti volevo devo dire. Non devi incolparmi, perché il... Ma ti stai incolpando, ti stai incoraggiando Tu mi stai incoraggiando a muovermi, a no. salire Tu veloce ce l'hai, che se no stai morendo Non si capisce niente. La prospettiva di studio è proprio se vabbè domande. Non sei ancora creata da quella parte. Vai. Vai la stella, voglio la. ti ecco. Ho detto che sentivo il suono della stella. smettila <ride> Abbiamo fatto la galassia sbagliata! Blink. Vada, la stella La stella sbagliata. Stella sbagliata. No. Blink. Ok, ora facciamo la cosa normale. Almeno abbiamo trovato quella segreta subito. è oh. ottimo. Yes. Ok, vedi pure che era la strada sbagliata. Vedi, 1500. Non ho troppe stelle. Ho trovato una superstella. Ma non riesco a tornare, Mi ero d'intorno. Così no, no, no, no. eh, cos'è questo posto mi sembra familiare. Ti lascio questa fotografia. Così, eh, se vuoi vedere una fotografia, premi più o meno. Ehi, Salviamo il gioco! Ok, fai vedere come si fa. Andiamo qui? prima a prendere la stella di Luigi così ce la togliamo da. E allora, fai vedere come si va a vedere. Più lettera. Go Luigi! Ah questa sembra la galassia. la prima galassia. galassia uovo. Eh sì, l'ha detto uh, Luigi. Indietro. Oppure ripremi più. Ok, va andiamo alla galassia uovo oppure lo facciamo un'altra volta. No adesso. Allora, si sì. va subito da Luigi, questa l'abbiamo già fatta. Cosa? Sì, la... non è una.. Que... Que... No, questa... l'abbiamo già letto! Soprattutto, soprattutto, so. <sissimos> no, no, no, so... no, so... no, so... no. no. So... spiegami. spiegami. cometa burrone, cometa rossa, cometa pericolosa, cometa fantasma. Per le altre essere Allora che senso hai? <ride> Se non mi dici tutto riguardo a e te... quali... quali tipi di comete ci sono. Che poi altre sono solo due. Che non ve le spiego, veramente una ve già spiegato. Però. Mario! Oh, Beh, questa è la, la, la stella più semplice del mondo, oltre a quelle che vi da Luigi ovviamente. Andiamo a una stella qualsiasi, anche la prima, cioè anche le altre vanno bene, sinceramente. <ride> sì, ma non c'è Luigi. No. Potresti, potresti tecnicamente farlo, ma non c'è. Aya. Non c'è Luigi. Bene, saltiamo tutti dentro e se mi scende lo salto. Perfetto. Oh, wow, wow, wow. Ok, va bene. Dai, oh. Ok, bene. alleluia. Te l'ho detto. Quarto tentativo. Mi hai salvato di nuovo, perché Luigi non può scendere. Grazie, sapevo di poter contare su di te, fratello. Luigi è un vero umano, sa parlare e si fa male quando cade nella sale di Quella, la superstella, se l'ho trovata. Tieni Mario. Prendi tutto il mio duro lavoro e appropriatene. E facendo finta anche che sia tuo. Dice la Rosalinda. spregate a riportare indietro con la Superstella. Luigi, tu non mi dai conti. Timo cadirà dal tetto. Mi sono amici come bici Oh yeah! Luigi Win! Mario! Loser! Oh no. Mario, iso loser! Luigi win! Loser! Loser! Ok, basta, dai. Wow, due monete. Ok, ora la Garabu. Ora sì, torniamo alla galassia fantasma. A prendere speriamo la stella giusta. <ride> Tanto basta andare avanti. Davvero Mario non sa <ride> salire <serio>, quei gradini. A <ride> piedi <ride> senza saltare? Wow. Non ho messo l'autosalto su Minecraft. L'autosalto fa schifo. Eh, appunto. Tutti la menti. <ride> no, intendo l'autosalto su Minecraft, fa schifo. Se ci fosse su Mario Galaxy sarebbe ancora peggio. Perché i salti qua sono. sono 10 No, non è una mappa. Chi la vuole le sue le mappa? Sono schifo. Non scapisce niente. Non sei nemmeno dove ti trovi. Guarda, abbiamo preso la prima e l'ultima. Facciamo veramente sta gara stavolta. E poi il boss della galassia. Ecco, vedi, è segreto perché sta qua sotto. Era e coppa stella blu Tu non vedi qui sotto Risaltiamo sono, sono cieco a metà, alla metà di sotto degli occhi Whee. Che mi sa che stavolta non dobbiamo andare su quella pietra luminosa Facciamo dei salti di no. precisione Aia li uccido Wow volevo ucciderli per prendermi la moneta vabbè Facciamo il ground pound di precisione che mi assicura di prendere il nemico in testa. è sparito il ponte. Eh, uh, grazie. Serve a girare la visuale ogni volta. Mi sta venendo il mal di mare. Anche se io non ho il mal di mare. Mm, gustoso casco bu wow è enorme non è giusto è l'unico che può portare il casco Buongiorno mm. eh, allora vuoi anche tu quella cosa te la devi meritare facendo una gara con me Partenza eh, devo prendere prima devo no, no. prima prendere il fungo bu o cosa? no no mm. allora eh, eh. ah proprio così a eh. Mario contro un Buu, contro le altre. però Mario c'ha le hack per i popolari intanto si secondo mi faccio essere secondo comunque questo è tipo un remix della, di quella del Mantaser Nooo unito a quella a uh, la host di, di uh, Mario 64 DS che Sto cadendo, si era un altro raggio. Quella del... Um... Oh, mio dio. Del, della oh, oh! Oh! Che cosa! Non puoi morire in questa galassia. Perché cazzo! No, no vabbè, la devo ricominciare per forza ormai. Credo che non puoi morire. Vedi, devi, ah, wow. devi mettere più eh, qualcosa. Non funziona più, lo si Se ci riesci. Io <ride> sì, vabbè. Perfetto. Taglio Ok. Non sarà sì. mai tentevo gioco su questo però. Vediamo. Comunque. Il bu è più lento di te, quindi ti puoi permettere qualcosa. Lo so che il bu è più lento di me. Il problema è che non è. lui ha vantaggio che lui passa attraverso le cose. Non deve preoccuparsi di tutti questi ostacoli qua schifosi. E poi appena. se, se sbaglio una cosa e si annulla il raggio del, del, delle stelle blu, muoio subito perché, perché è una, una sconfitta automatica, perché non riesco a prendere le stelle a volo, anche se le prendo, non le prende come dovrei fare cioè, ora sono in vantaggio, però mi passo un errore su perdo tutto sto vantaggio e perdo la roba giro lungo, mica stanno stelle fuori stava andando deve essere fuori, tu hai fatto il giro lungo no, no no no, veloce ok, que questo deve essere quello giusto per forza sicuro se non muoio prima no, sei già a Saturno okay. Saturn. mini Saturno. questa era la cosa? Uh, beh cerca ok, meno male <ride> mi, mi ha raggiunto un magico 1,9 <ride> e 0,5 te l'avevo promesso quindi tieni questa <ride> questo è lo spirito capito? Ma no, questo si dice quando si fa una battuta quindi non ha senso la tua No, risposta. no, non è quel Tipo Nel senso che questo è un po' era sportivo, quindi questo è lo spirito giusto. Ok oh. uh, terza, terza missione della seconda galassia yeah. oh, Mio Dio, siamo arrivati eh, a Abbiamo nubile. fatto 30.000 so, no, per. No, no, dobbiamo farlo comunque. Ma siamo a mezz'ora, vabbè, facciamo l'ultima L'ultima è il boss di questa galassia Si sì, si sì, è facile il boss Il boss è, la... il boss è quello, sì. quello Quello albero Albero Non è un albero quella forma d'albero si Ti do ragione su questo Il boss <ride> fantasma Giusto Occhio al boss uh, Di regola Dovrebbe essere lui uh... Si sì, è lui Quella è, è la sua arena lì, non mi ricorda nulla sta roba, prova. Perché mi fa spawnare sempre più? Fa spawnare direttamente là, mio dio. Hai preso un top che sta lì dentro. No, in realtà ho fatto. Ok. No, la prima è diventata. Oh mio dio, ma come. Morite tutti! Sto morendo! Sì. Non fare lo schianta a terra, fai solo. Penso... Eh, vabbè. intanto dove arriva la... la palla da bullying? Oh no. Uccide tutti. La palla da bullying. Perché eh, quel catenaccio prima di tutto La saluta. palla da boo! Ling! Wow, wow. Eh? No. Perché non facciamo questo oh. spin, mio dio? Muore. Neo schegge. Ora cerca di uccidere quei ragni. Easy. Sì. Se riesco a prendere una seconda volta, ragazzi. Ecco, facciamo così. Scappa! Di qua devo andare al chiuso l'endro. Il bu di colore! Ok, si sì, sono questi e questo. Qua mi insegna praticamente come sconfiggere il boss. Spoiler. Prendete il bus attendendo il telecomando. E con questo spaccate le cose. Boom. Questo buo è apparso soltanto in Mario Galaxy 2 e è, è in um, nei remake di, di Mario Luigi che sono usciti per 3DS. Okay, questo è il pacchetto. Guarda, io non so, al canino, al canino, ma no. cammini uh -huh. Che ci fa lui nella cassa? Mi piace infiltrarsi nelle casse. Ecco qui, la... Se la lancio, sì. Mi piace infiltrarsi nelle sì. casse degli altri. C'era un blocco. No devi fare la privacca, credo. No, allora. Io... Ah sì. No, sono caduto in askage. No, questo no. Sì. Eh. Bravo. <ride> eh. Nessun taglio, visto che siamo qui. Cosa? L'hai visto anche tu? Cosa? Hai fatto la piroetta, però. Non è arrivato il tizio? No, dopo che è finita la piroetta e sono arrivato a quel tizio, è morto. Ma dai! Perché? Perché gli ha colpito? Perché dondola come un infame. Devi cercare di ucciderlo prima che partano la piazza ś okay. ś <laughs> <laughs> Quelli di Dream Team Grosso. Sì, sembra un No, per they per don't. Per... Che ragni Nintendo? Sì, non. che ragni I don't know and I don't care. Sì, e prima dici no, non, non lo sembrano e poi, e poi. non sai neanche di che ragno sto parlando. Wow. Well, that's hilarious. M e no. Ho lanciato una cometa a casa. Basta. Basta. Basta. la smetti, grazie. Basta, livelli Wow, di solito una staffa con una sola piroetta, sono forte. Che serve per la bolla, lì se posso fare così? Eh? Per arrivare all'altro. Puoi anche muoverti soltanto... Sen non cioè, senza liberarmi. tirare senza tirare beh, tipo quella lì quella lì più, più vicina puoi prendere senza tirare mentre quella in basso e quella in alto non è puoi prendere così si è a bene io sto so, penso sto possiamo stare sto sto sto sto sto sto sto sto sto sto Vabbè, posso prenderla qui, ti prego di vederci. mi sono cioè, bloccato in un gruppo di stelle lancia. io mi chiedo perché non mi fa muovere a mezz'aria, perché non la posso prendere da lì. Le stelle manine. mani mie. <ride> io sempre avuto i pesci. Dice che potresti pure incastrarti in eh, no? Ah, è ma sei Fiu! E tu cosa? Close cioè, to! Usando rubo! Basta! Basta! Dovevo andare? Boh! Cosa devo fare? Vai nella palla! No, gente. non voglio rischiare! Perché? E, e oh, il oh, cotone? Oh. Ah, mi Cotone! Ti sembra cotone? questa a me sembra tessuto! Il cotone è un tessuto! Cosa dici? Sì! No! Sì! No! Sì. Sei stupido! Ne sono certo! subito non tipo se la seta non dire cavolate il cotone una pianta non da è cui te. si ricava tessuto cosa vuoi? energia ovviamente bene grazie niente resto o oh no ho ora panza pieno adesso devo smaltire lo spuntino quindi mi faccio mangiare da te grazie trasformare eh. subito ti mangiavo subito ok ecco qui il nostro boss albero tra virgolette è tipo un tronco di pietre che come sconfiggete il boss ovviamente come avete ucciso i blu scuri fino a le pietre nere per più quelle più scure degli altri da, danno dei blu e eh, quando colpite tre volte con il cosa? no! quando colpite tre volte What con il cuore eh, uh, il boss potete uccidere non è che lo sì. a ah, tre fasi credo. tre eppure quattro volte credo. no! stop doing that! E tre quattro volte tre eh, forse tre volte? Out. Tre volte Visto? Sì, trovate. No, quattro. Questo mi ricorda la battaglia boss di, con Ombrezza. Non l'interno. Sì, lo mai. so, sembra, sembra pure a me. Luigi smash è morto Ok, adesso il boss è più grasso e arrabbiato che mai, ha delle mani di piedi. Wow. con quattro dita perché i disegnatori sono annoiati molto più facile animare i quattro dita pure quella a cinchiai insieme okay. alle pietre poi distruggete una mano ora sembra che ha quei guanti ah, senza la punta poi le, le pietre d'oro danno un metro, ovviamente <laughs> Grazie al tuo trucco, siamo molto buchi. Sembra tipo un remix della, della, della prima host, quella lì di Bowser. Quella eh, no, della intro. no, lo no, A un certo punto. A no, certo punto fa lo stesso motivo. no, no, no, Bowser is dead Fic Sai che <ride> significa? No Tutti i gangsta finché Bowser non diventa più spesso <ride> Nooo che cos'ho Io odio idea Quindi io ho detto dead a un certo punto Quindi prima o quando Bowser non diventa più morto Ecco quando respawn a due sono Guai, a meno che non riprendete tutti e due insieme. Ecco fatto. Le allora. mani si rigenerano, quindi sono sì. un po' inutili. Un po un po' si rigenerano, quindi sono utili da colpire. Comunque potete vedere che il boss è pretendo un ammasso di.. Yeah. Ah, sono yeah. eh. distr distrutto, Ok, eccoci. Attenzione. Cerchiamo di lisciare le mani, ma non okay. succede questi ostacoli qua che sono molto ostacolosi e perché potreste pensare mi sembra giusto a me no Ma non so cosa mettere in copertina eh, puoi mettere tipo il boss per spoilerare oppure puoi i power up o il power up o il boss ok poi lui ci potrei mettere wow non riesco a capire niente Mario Smetti che all'aria maglia, una maglia così cioè, ti dà la tabella di struggle da solo. Ok, raccogliamo un, un po' di maglie. Raccogliamo un po' di strutch. Basta perdere tempo che siamo già un'ora e dieci. Colpa tua. Tu hai voluto fare la stessa cosa. perché nessuno le ha Tu, tu l'hai fatto no, per no, sbaglio? No tu. No tu. no, tu, no, tu, tu. Tu, fatta tu l'hai fatto per sbaglio. Ok e Ora vediamo la mappa No non la faremo comunque la, la Lo faremo è. invece adesso Quindi quarto torniamo dalla nessuna parte Ci vediamo best. alla prossima parte Allora adesso è la la te. Par un attimo Nella prossima parte sconfiggeremo oh, okay. il boss del terzo mondo Ma anche no però E sbloccheremo il quarto quindi nella prossima parte di Mario Galaxy proseguiremo e uccideremo qualche boss. Mattacchione. Quindi adesso trovate il video precedente e il video successivo se è stato caricato, mentre a sinistra la previsto intera della serie. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.